Ok, sì, tanto che Marco si prepara. E noi abbiamo fatto eh, diverse campagne per alcuni progetti che abbiamo realizzato. Qua è difficile gestire la lavagna. E Marco vi presenterà perché in realtà la mente del crowdfunding è lui e io magari lo assisto e scrivo sulla lavagna, va bene? Perfetto, eh, grazie di cuore per averci permesso di essere qui. Noi non siamo degli speaker o qualcosa del genere, nella vita facciamo gli attori però quindi qualche analogia c'è e quello che un po' ci ha unito in questi anni per numerosi progetti è il favoloso modo del crowdfunding, eh, quattro campagne che hanno generato ad oggi circa 115.000 euro e quindi quello di cui vi parlo oggi è come fare a fare in modo che la community alla quale ognuno di noi lavora, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, possa sostanzialmente fare una cosa soltanto, la più importante di tutti, cioè generare soldi. Eh, c'è un bellissimo libro, eh, l'autore si chiama Troisi e dai sogni ai soldi. Questo è sostanzialmente il messaggio, forse un po' banale, del crowdfunding, cioè fare in modo che la nostra community di riferimento possa supportarci economicamente nella realizzazione di un progetto. Uh, le campagne ad oggi sono state quattro, due hanno generato due film, uno per la 75esima mostra del cinema di Venezia, un altro per Rai e adesso due serie tv che sono state realizzate per Mediaset, anche queste realizzate incredibilmente grazie alla forza di migliaia di persone che hanno deciso di donare dei soldi quindi ecco questo è il discorso che faremo oggi io cercherò di essere super concreto perché poi alla fine quando si parla di denaro, eh, di ricompense, di bakers, di perks e tutti questi nomi che fanno molto USA ma sostanzialmente significano cose estremamente banali e concrete, forse la cosa più utile è cercare di essere iper concreti. E quindi la mia speranza è che qualcuno di voi magari abbia tentato di fare una campagna o sia uscito da una bella campagna di successo. È molto dura, abbiamo commesso tutti gli errori del mondo e siamo qui questa mattina per raccontarvi che cosa ha funzionato e che cosa invece non ha funzionato affatto. E quindi grazie di cuore per averci permesso di essere qua. Ok, crowdfunding. Mara mi fa un po' da valletta ma così potete leggere. Uh, crowdfunding, il termine deriva crowd, folla e funding finanziare, quindi sostanzialmente si spiega da solo. Io parto da una prima cosa, cioè i motivi per cui la gente dice wow, il crowdfunding, voglio provarci anch'io, cioè perché lo amerete? Funziona, funziona, assolutamente funziona. Uh, Kickstarter, Indiegogo, i grandi... Eh, le grandi piattaforme americane riescono a muovere milioni di dollari in Italia la cifra più alta sostanzialmente solitamente di una piattaforma si assesta sui 20, 25, 30, 35 mila euro ma in ogni caso sono cifre importanti il crowdfunding funziona davvero è totalmente disintermediato cioè non ci sono i famosi gatekeepers, coloro che dicono tu sì, tu no o i bandi, no? o i finanziamenti, o qualunque eh, altra cosa. Il crowdfunding è totalmente democratico, parte dal basso, se la gente ci crede vi darà dei soldi, vi finanzierà. L'altra cosa dipende da te. Il crowdfunding è estremamente faticoso a volte, ma la verità è che non c'è qualcun altro a cui chiedere il permesso parlerò poi di una piattaforma che secondo me è la più importante, la più uh, affidabile di tutti, la più conosciuta si chiama PDB che sta per Produzioni dal Basso e che ci ha accompagnato ad oggi, ormai sono sei anni che facciamo crowdfunding e sono sempre stati il nostro punto di riferimento e l'altra cosa, sono più veloce <ride> delle ah. tue, è, è la vostra community, ho questo termine che significa tutto, la community, la community acquistare followers mi piace, quando probabilmente il modo più veloce per acquistare follower su Instagram o Facebook e eh? magari pagarli, no? ci sono servizi dovunque in cui voi pagate e organicamente i follower crescono. Ho oh, tanti amici che sono in questa battaglia dei social in cui la verità è. Davvero serve a qualcosa tutto questo? C'è un bellissimo libro, ve lo suggerisco, si chiama Deep Work che prospetta la fine della dinamica dei social o meglio un ritorno a delle origini dove ci sia davvero una sorta di reale comunicazione e non sostanzialmente questa guerra di like che è così facile alcune volte, facilissimo comprare. Ok, andiamo avanti. Uh, no trucchi. Oh, perché lo odierete? Non ci sono trucchi, il crowdfunding non ha trucchi, non c'è nessun sito che convinca gli altri a mettere mano a Paypal, alla propria carta di credito e a darvi dei soldi. Il crowdfunding è veramente dammi i tuoi soldi e l'altro dice col cavolo che te li do, dimmi perché dovrei, ecco, e quindi no trucchi, non esistono. L'altra cosa importante perché lo odierete è impegno e fatica e personalmente il crowdfunding è per noi una delle cose più entusiasmanti ma faticose e impegnative che, che abbiamo affrontato è stato quasi più difficile mandare avanti la campagna che realizzare magari la serie ma è impegnativo o semplicemente perché funziona ed è soprattutto questa secondo me la cosa importante che sono abbiamo scritto è misurabile nella maniera più totale del mondo altro che google Insta analytics o cosa del genere Le crowdfunding hai un uh, counter un contatore o cresce o rimane fermo Ahimè, le statistiche a livello mondiale dicono che tantissime campagne purtroppo restano allo zero. È difficile spingere la gente a donare, ma è estremamente coinvolgente e entusiasmante quando funziona. E poi eh, credere nel progetto, successo versus fallimento. Eh, questa è un'altra cosa molto interessante del crowdfunding. Il crowdfunding vi mette di fronte a tutti dicendo «Voglio scrivere un libro» aiutami a pubblicarlo, voglio fare un documentario, voglio realizzare un film, voglio fare un corso per milioni di persone. Eh, quando inizi una campagna hai un target, ovviamente, la cifra che vuoi raggiungere e anche un tempo entro la quale la raggiungerai. Il che significa semplicemente che se qui in quei 90 giorni, 120, 30, quello che è, non raggiungerai il target, la gente dirà «Ehi, hai fallito, la tua idea non vale, ergo» in questo sillogismo forse neppure tu vali così tanto e questo l'ho visto un sacco di volte ed è successo a noi tantissime volte, perdere in una campagna di crowdfunding significa sostanzialmente metterci la faccia e dire ci credo davvero o e la faccio funzionare o semplicemente eh, il giorno scade, zero days, zero giorni rimasti e il target è a un decimo di quello che tentavate di raggiungere, questo secondo me è una bella sfida del crowdfunding, Porta a prendervi incredibilmente sul serio e a investire in quello che fate. Bene. Dopo questa presentazione, nella speranza di uh, stimolare un po' il vostro interesse, come fare a far funzionare una campagna di crowdfunding? Avete magari in mente di fare una campagna? Avete un sogno, un, uh, un obiettivo, un, un progetto? La verità è che potete avere la community più vasta del mondo, ma se non ci sono i soldi non andrete da nessuna parte. Quali sono gli elementi base di una buona campagna di crowdfunding. Gli elementi ontologici, diciamo così, costitutivi, sono l'obiettivo. Che cosa volete? Che cosa volete realizzare con quel denaro? Che cosa vi, uh, volete acquistare una nuova uh, sede aziendale? Volete fare appunto un libro? Volete fare un audiobook? Volete pubblicare qualcosa su Amazon Prime o, o, o Audible o quello che è? Servono dei soldi. Qual è l'obiettivo? Esattamente super chiaro. E poi qui torna una parola che ormai è una sorta di mantra, no? Tutte le volte che si parla di marketing web, eccetera, cioè la community. Che cos'è esattamente la community? Eh, mi fa sempre pensare all'algoritmo di Facebook che parla di un raggiungimento, un reach organico del 3%. Voi avete 100 follower, ma il vostro post lo vedranno solo in 3% vuoi che lo vedano gli altri 97, Facebook è molto chiaro, se mai avete avuto una business page, ovviamente ce l'avete tutti, eh, eh, forse ti conviene pagare e allora gli altri 97 lo vedranno. La community, come fare a trovare questi soldi se non esiste una community di riferimento? E Il crowdfunding spinge davvero, e questa secondo me è la cosa più bella, a tornare virtualmente con i piedi per terra e dire Adesso, chi è che mi dà 10 euro via Paypal? E la verità è che non te li dà nessuno, o meglio, te li, danno, te li danno le persone che credono davvero in te. Ecco, la cosa bella del crowdfunding che ci ha sempre aiutato e che aiuta ovviamente chiunque, no? i progettisti, è pensare in grande. E il crowdfunding, dato che magari i soldi che cerchi sono tanti, ti spinge a cercare alleanze, a capire chi è compatibile con me. E è bello perché il denaro diventa una cosa positiva per creare un network reale tra realtà ditte associazioni terzo settore che dicono ok ci sto è un bel progetto che cosa vuoi fare un libro su per aiutare qualcuno ci sto è importante anche per la mia community ed è impressionante quanto il crowdfunding possa permettervi di realizzare un progetto e allo stesso tempo allargare enormemente la vostra community creando alleanze in nome dei soldi e questo secondo me è molto bello. Ok, target. Ogni campagna di crowdfunding mi chiede di, di definire un obiettivo e non potrete cambiarlo da regolamento mai più, ossia quanti soldi volete eh, non c'è limite su produzione dal basso, non c'è limite su Indiegogo, Kickstarter, Apple, le tante piattaforme, entro quella data dovete raggiungere quei soldi, o ce la fate o non ce la fate. Eh, la scadenza, quanti giorni eh, resterà online la campagna, eh, potete andare da un giorno fino a un massimo di 120 se non sbaglio su produzioni dal basso, altre, altre piattaforme impongono limiti eh, minori, 30 giorni, 60 giorni, 90 giorni, la campagna deve terminare, entro quei mesi, entro quei giorni i soldi o li raggiungerete? o non li raggiungerete. E una piccola parentesi che faccio sul target sono le due principali tipologie di campagna. Una si chiama all or nothing, no? Tutto o niente e l'altra è Take it all, prendi tutto, quindi dipende da quanto rischio volete, ok? Eh, take it all, prenderò tutto, anche se mi arriva, cercavo 100.000 euro, me ne arrivano 1.000, li prendo tutti, quello che avete dato me lo porto a casa io. Oppure c'è all or nothing, tutto o niente, questa è un'altra tipologia di campagna che vi spinge a, a, a amare il rischio, dire a tutti aiutami perché se entro quel giorno non avremo raggiunto i 100.000 euro li perderemo tutti quanti e questa ha dei vantaggi e degli svantaggi il vantaggio è che avete l'urgenza lo svantaggio è che rischiate realmente di perdere ma entrambe le campagne sono eh, possibili la piattaforma e le piattaforme sono tante le grandi piattaforme internazionali le conoscete Indiegogo e Kickstarter dal quale sono nati film dal quale sono nati eh, orologi dal quale sono nati prodotti, macchine elettriche qualsiasi cosa e Kickstarter muove alcune volte campagne da 10 milioni di dollari eh, Indiegogo, il grande partner eh, di Kickstarter ma virtualmente con regole differenti e in Italia abbiamo produzioni dal basso dal 2014 se non sbaglio e ormai è diventato sinonimo di crowdfunding e poi le ricompense quelle che nel termine si chiamano perks perks, le ricompense per stimolare i bakers non so perché tutte le cose che hanno a che fare con internet devono avere sempre dei nomi un po' così, anglosassoni i vostri sostenitori eh, Devono, riceveranno delle ricompense a fronte delle quali daranno dei soldi. Ecco, questa è una bella cosa, ne parleremo tra poco, di quali sono le ricompense che funzionano. Funziona davvero la penna, il quadernetto, la spilletta o probabilmente tornerete a casa e quelle cose le metterete da parte in un cassetto, non le tenerete mai più fuori e se il tempo ci basta vi racconteremo di una bellissima concezione delle ricompense. Viene da uno studioso di Indigogo che le chiama 3D, le ricompense tridimensionali. Molto bello, ci cioè, ha cambiato la vita. E che cosa abbiamo adesso? Io vado avanti così, a spada tratta, io vi do informazioni, poi se servono bene. Come funziona una campagna? Volete fare un libro? Immaginate, avete un sacco di esperienze, dite, sarebbe bello fare un libro, ma un un editore non si trova, o in ogni caso l'editore, come spesso succede, dice le prime 800 copie te le compri tu, e quindi vi chiede dei soldi e questi soldi non ci sono o magari potrebbero essere i vostri, ma non volete metterli voi i soldi, avete lavorato tanto alla vostra community fate un post ogni giorno, usate buffer Hootsuite, quello che volete, E avete tantissima gente che vi segue perché non provare a chiedere, dammi una mano, fidati di me, dammi il tuo denaro, ok, come si presenta una campagna? Numero uno, la descrizione. La verità nuda e cruda è che, come dicono le statistiche, online un testo scritto della lunghezza di più di tre righe eh, viene letto da meno del 33% di chi va sul sito, quindi è importante scrivere, ma la verità è che lo sapete anche voi, probabilmente non tutti arriveranno in fondo neanche al primo paragrafo. La seconda cosa è la cosa più importante di tutte, cioè il video. Se andate online e cercate le campagne di maggiore successo, vedete che sono sempre accompagnate da un video. Non avete idea di quanta gente ci scrive per chiederci consigli su telecamere o altro. Le campagne di maggiore successo sono state registrate con un cellulare. Quindi se avete una buona idea, dovete presentarla in un video. La durata massima, secondo le statistiche, è 3 minuti. E in questo video vi mettete davanti al cellulare e dite sono Pinco Pallino e ho questo sogno, ho questo obiettivo, dammi una mano. Punto e basta. Metterci la faccia è la, diciamo così, la richiesta numero uno per far funzionare un video, deve essere semplice, deve essere, deve, dovete essere voi che chiedete sostanzialmente quello che volete, mettici la faccia e CTA, no? call to action, è giungere alla fine del video dicendo ho bisogno di questa cifra, dammi una mano. Eh, tante volte manca una chiara call to action e il video alla fine non significa niente quindi questo è l'invito 3 minuti mettici la faccia di che cosa vuoi e funzionerà ricompense ecco il crowdfunding più celebre è quello che viene chiamato reward base cioè basato sulle ricompense la gente vi dà 10 euro in cambio a questo questo e quest'altro se ne dà 20 a questo questo e quest'altro e anche un'altra cosa se ne dà 50 eccetera e adesso io nella speranza di esservi utile voglio darvi proprio dei super consigli di quello che effettivamente secondo le statistiche mondiali funziona nel caso in cui voi vogliate fare una campagna le ricompense, fate così, sceglietene tre grandi uh, ricompense solitamente funziona molto bene 10 20 30 euro 30 50 80 eh, cominciano a essere soldi 10 20 30 la regola dice non più di tre ricompense vedrete alcune volte campagne che hanno 15 ricompense quello che funziona molto è smart big super quello funziona sempre alla grande. Quando invece avete tante tante ricompense, chi dona poco si sente un po' uno sfigato, perché non ha magari la voglia o le possibilità di darvi 800 euro. Okay? E soprattutto, come devono essere bene? Che cosa sono queste ricompense? Alcune volte pensiamo alla maglietta, alla spilletta, eccetera. eccetera. Il primo invito che vi faccio è fate bene i conti. Non avete idea di quante campagne esistono che saltano questo passaggio? Ok, dammi 15 euro e ti mando la maglietta. Fantastico, fantastico, perfetto, una bella maglietta. Ora la domanda è, anche se fatta in migliaia di copie, la maglietta costerà 3,50 euro, 50, 5 euro, eh, avete la maglietta e dovete spedirla in Valle d'Aosta o a Roma o a Napoli e vi scontrate col fatto che Poste Italiane ha solo una soluzione, si chiama Pastore pacco Celere a 7 euro e qualcosa se non sbaglio, quindi avete la maglietta che costa 3 euro, avete il pacco che costa 7 vi hanno dato 15 euro ma ve ne rimangono solo 5, fate un salto a vedere le campagne che promettono un sacco di ricompense, lo fanno davvero, eh, perché si prendono un impegno ma alla fine c'è un problema che avete speso tutti i soldi tra maglietta e invio, le spese di spedizione sono sempre l'ultima cosa che si considera quando invece giungono come una spada di Damor che è distruggendo il vostro Budget, quello che avete raccolto se ne va in gran parte in eh, servizi postali. Uh, piccolo detour fiscale qui veramente lo tocco solo così da lontano perché si potrebbe parlare delle ore ora cosa succede voi cercate soldi per un libro e la vostra ricompensa è il libro e magari a fronte di 15 euro qualcuno potrebbe dire uh, si tratta di vendita di beni e servizi ancora non in essere questo è quello che ci ha detto uh, un commercialista e quindi la verità è che dovrebbe essere accompagnato da uno scontrino da una fattura da un sacco di altre cose qui torniamo quindi a quello che dice la legge che dice che le ricompense dovrebbero essere semplicemente simboliche, cioè non dovrebbero essere diciamo, direttamente proporzionali ai soldi che vi danno. Voi date, vi danno 50 euro e voi date qualcosa che costa esattamente 50 euro, numero uno non siete molto saggi e, perché ovviamente sono soldi persi e numero due qualcuno potrebbe dire ah, non è esattamente una ricompensa simbolica. Così molte volte ci diciamo ma nessuno mi darà niente per una spilletta. E quindi giunge, secondo me, la cosa più bella di tutte, la cosa che rende davvero il crowdfunding veramente divertente. Le ricompense 3D. Cioè la gente chiede di fare delle esperienze con voi. Nessuno vuole la spilla, nessuno vuole la maglietta o l'agenda, ne abbiamo troppe, e poi non ci piaccio, la maglietta non va bene, nella borsetta non la porterò mai. Ma se qualcuno mi dicesse, ah, ok, io vi aiuto a fare lo spettacolo teatrale, fantastico, quanti soldi vi devo dare? 20 euro. Eh, facciamo così, però... Quando vieni a vedere lo spettacolo, guadagni un posto sul palcoscenico dietro le quinte e guardi gli attori mentre si preparano in camerino. La gente dice, wow, ok, ci sto. Oppure ricevi una cartolina firmata da tutte le persone sul set eh, con un video che li riprende mentre stanno firmando. La gente impazzisce per queste cose ed è veramente divertente perché vi spinge a cercare ricompense creative e soprattutto che non vi costano niente. Uh, farai, prenderai un caffè con il regista, uh, verrai a cena con noi e ti offriremo una birra. Qualsiasi cosa possa portare le persone a diventare parte dell'esperienza. Ecco, la parola eh, d'oro è esperienza. E... Uh, Abbiamo realizzato questa serie sull'ambiente, una delle ricompense era un memorabilia che si trovava nel nostro zaino o una cartolina con timbri da tutti i rifugi di alta montagna che vedevamo o la possibilità di fare una sorta di Skype call mentre eravamo da qualche parte sperduti in mezzo al terreno. E le persone vanno matte per queste cose perché sono irripetibili e sono uniche. Ecco, quando la vostra ricompensa non vi costa nulla, avete tanti vantaggi, potete chiedere molti meno soldi, perché avete molte meno spese, e soprattutto diventa estremamente divertente e la community diventa una community reale, di gente davvero che vi conosce personalmente e dice è stata una figata, è stata troppo bella, quando è che farete la prossima? Quando è che farete la prossima? E quindi in pratica sviluppate una sorta di clan che è pronto a sostenervi, non solo sui social, non solo diventa una vostra promozione vivente, ma soprattutto che è pronto a sostenervi con dei soldi, perché alla fine di tutto, marketing, business, eccetera, alla fine tutto quanto no, eh, si riporta solo a una parola, cioè dobbiamo cercare sostanzialmente di creare del valore dando del valore. Ok ora sono arrivato davvero alla fine perdonate <ride> potevo fare un audiolibro e la gestione ok voi avete lanciato la vostra campagna siete andati su Produzioni dal basso è facilissimo, basta il vostro account facebook nome e cognome e un conto corrente eh, su paypal in quale riceverete i soldi e poi siete pronti c'è una bella pagina tutta bianca molto semplice eh, molto facile molto user friendly e e voi mettete una descrizione eh, con un cellulare cercate di fare un bel video magari vi viene anche bene, no? ci sono tanti programmi anche gratuiti, o avete un Mac potete usare iMovie, Final Cut, quello che volete e alla fine mettete questo video eh, lo mettete su Vimeo, su Youtube su Facebook, Instagram, dove volete e parte la campagna e la domanda è mi daranno dei soldi? ora, segreto numero uno trasformatevi in un magazine online trasformatevi in una rivista! È vero, e questo è molto bello, e anche molto duro. Eh, ogni giorno uscite con un contenuto, e so che questo non sarà un problema, eh, il lunedì uscite con una cosa, il martedì con un'altra, e poi con una foto, e poi magari con una cosa specific specifica per Facebook. Ma, ecco, qui entra un contenuto, una parola, secondo me, molto molto importante. Eh, e viene da un libro, si chiama Be Famous, diventa famoso, Si, famoso, che parla della potenza, dei social per farci diventare famosi nel nostro settore e questo signore, dopo aver scritto pagine, pagine, pagine, dice una cosa importante, ricordatevi che ciò che vi porta a effettive visualizzazioni, nonostante gli algoritmi, dei social si chiama rich content, cioè contenuto ricco. Che cosa significa? Un contenuto che vi richiede un sacco di lavoro per essere creato. La foto su Instagram col filtrino anni 60 la so fare io, la sanno fare tutti e non ci costa niente la gente lo sa. O prendere una citazione, andare su, che ne so, Spark di Adobe e creare una bella immagine super grafica e la gente dice non l'hai fatta tu, l'ha fatto un programma, non costa niente a me, non costa niente a voi, ma invece creare una vera fotogallery, creare un vero video, anche se amatoriale, di quello che state facendo, creare un vero re di quello che avete scoperto, quello costa un sacco di tempo, proprio ore di lavoro, ma quando lo pubblicate succede una cosa impressionante, nel mondo del favoloso mondo del crowdfunding il contatore comincia ad aumentare, la gente dona, dona, dona, dopo un po' la gente si dimentica e smette di donare e allora voi dovete creare un altro rich content, e un altro rich content e questi rich content sono semplicemente un grande sbattimento per creare qualcosa che ha valore nella speranza che la gente possa donare io vado avanti sono, siamo praticamente alla fine tutto finisce qui fine grande ed è newsletter ora sempre su strategie super concrete che cos'è che funziona davvero nel favoloso modo del crowdfunding eh, il più alto tasso di conversione come si suol dire cioè che qualcuno fa click per poi mettere questi favolosi numeri di carta di credito è la newsletter la newsletter funziona alla grande è la cosa bella di produzione al basso è che vi dà anche degli analytics per farvi capire da dove arriva chi sta donando, arriva dai social, arriva dal web, da una ricerca così casuale su google, la maggior parte delle donazioni arriva da chi viene contattato da voi via email eh, tante persone dicono ok ho 2000 indirizzi ho il mio account su gmail vai invia con un ccn di 2000 eh, eh, recipient no, di duemila riceventi della vostra email e due minuti più tardi Google vi banna a vita. Il problema qual è? Immaginate se fate questo dal vostro server, dal vostro nome dominio uh, Pincopallino.com, voi mandate duemila mail da Pincopallino.com, entrate velocemente in tutte le blacklist del mondo e ho visto produzioni cinematografiche dover abbandonare il proprio nome a dominio perché era impossibile uscire dalle blacklist non riuscivano neanche più a contattarsi tra di loro, perché il loro indirizzo era considerato spam. La newsletter è tutto un altro mondo, ma crearla e farla bene è complesso. E ci sono tanti servizi, no? MailChimp e tanti altri. Ricordatevi che la newsletter la dovete mettere nel vostro budget, perché una buona newsletter, appena superi i 2000 indirizzi, lo vedete nei pricing di Uh, Mailchimp comincia a costare un sacco di soldi perché in effetti per giungere davvero nella casella di posta elettronica della gente che mi segue si paga è incredibile quanto si paga ma alla fine è dal di lì che arrivano le donazioni pagate i social, Dio santo. Siamo invitati a tutti i festival sul web marketing del mondo, ma alla fine ci scontriamo sempre su questo, cioè il fatto che noi pensiamo che i social network siano davvero social network, dei network sociali, dove siamo tutti allo stesso punto. Il problema non è così, che i social network, Facebook e altri, sono delle company, cioè delle industrie, il cui principale fine è fare del business. Loro vogliono i vostri soldi e noi vogliamo i soldi di qualcun altro, quindi alla fine dei conti il modo davvero migliore per essere virali e giungere alle persone e alla fine pagarli questi uh, social per giungere a chi dovete raggiungere ecco, e superare quel 3-5% Uh, mettete questo ovviamente nel vostro budget, uh, cercherò ogni settimana di investire 20 euro su Facebook per giungere a un po' più di quelle 100 persone e il messaggio che ho scritto Ehi, hey, il tuo contenuto sta avendo fantastiche visualizzazioni, perché non, puoi, non giungi al 95% dammi dei soldi ok, la curva U, e siamo davvero alla fine benvenuti nella bonaccia del crowdfunding uh, nei primi giorni un sacco di gente dona, i vostri amici, la vostra ragazza ragazzo, parenti eh, nel mondo del crowdfunding si chiamano love money, i soldi dell'amore, <ride> cioè di chi vi vuole bene e non vi vuole lasciare da solo. Poi inizia la pancia della curva a ah U, oh, cioè passano settimane e non dona nessuno, c'è gente che vi dice vai sono con te, fantastico, che bello e tu vorresti rispondere al commento dicendo perché non mi dai dei soldi, ma la gente non vi dà niente e questo chiunque abbia, ecco qui è dove mollano tutti, tutti mollano qui, molti mollano, il problema del carofanning è che donano all'inizio No, avete presente la curva, no, di, eh, di chi arriva, per, eh, quando lanciano un nuovo prodotto, adesso mi sfugge il, i termini, ma ci sono i first adopters, quelli che oh, lo prendo subito e chi invece arriva per ultimo, la maggior parte dei vostri donatori arriverà alla fine. Nell'ultima settimana succede il delirio, vogliono donare tutti, tutti vogliono dare i, vostri, i loro soldi, ma lo faranno solo se voi continuate con questa roba qui, dicendo, e la gente, ho visto gente dicendo, cavolo, vi siete impegnati così tanto, dai, vabbè, non mi interessa il regalo, ma te li do questi soldi, quindi la curva U è uno dei principali elementi ringraziate, anche questo è veramente una cosa da niente, ma succede sempre, una delle migliori cose per capire cosa funziona è, provate a sostenere una campagna che vi interessa ce ne sono tante su Produzioni dal Basso e tante volte voi magari avete donato 30 euro, ok, lo avete fatto e non giunge neppure una mail di ringraziamento giunge quella di Produzioni ma sapete che è un server che ve la mandi in automatico eh, la... Il nostro comandamento, anche, nel, anche cercando persone che ci aiutassero a fare questo, è appena uno dona, 40 minuti più tardi una mail scritta da noi giunge dicendo grazie il resto della mail è un copy and incolla, ma le prime righe sono reali, personali quando la gente riceve questo il più delle volte si dimentica dei regali che deve ricevere anche solo essere ringraziati personalmente la gente impazzisce per questo dice ma che grazie a te è un piacere e diventa promotore verso altri dicendo c'è una bella campagna, devi dare una mano a questi ragazzi l'ultima cosa, celebrate il successo siate di parola anche questo è un po' triste, ma alcune volte succede, avete promesso dei regali che non arrivano, non arriveranno, o arrivano dopo mesi. Ok, alla fine quella maglietta la fate arrivare, ma quando la persona la riceve dopo un anno dalla fine della campagna, è, è molto chiaro quello che scrive nella sua testa, cioè stai tranquillo, non ti sosterrò mai più. È impressionante, appena ci sono i soldi nel mezzo il rapporto diventa molto più No, terra terra, questo libro Deep Work, vi invito davvero a leggerlo, parla di onanismo dei social, cioè io metto un like a te, tu lo metti a me, like, like, like, like, like, eccetera, eccetera. ma la verità è che sono, lui li, li paragona i blink degli occhi, non è molto più di questo, il condividi è, vabbè dai, dai cosa, ma non è una reale interazione, al giorno d'oggi no, ho mille follower, ma la verità è che la stessa persona segue... 2000 account, quindi questo bel libro che si chiama proprio Deep Work, molto molto interessante perché è un po' diciamo così, fatalista, dice che a un certo punto questo, questa grande piramide che sostanzialmente ha delle basi un po' di sabbia, a un certo punto crollerà questo meccanismo di a seconda di quanta gente mi segue, ho una determinata importanza. Quando invece ci sono in mezzo dei soldi, improvvisamente è come essere realmente qui. E uno ti, ti ferma per stare dicendo, ti ho dato 10 euro, dov'è la maglietta? Ok, e lì il rapporto diventa più reale. Siate di parola. Se l'avete promessa, mandatela e mandatela subito, il prima possibile, e celebrate il successo. Quando arrivano dei soldi, dite a tutti, siamo arrivati a 1.000 euro, siamo arrivati a 2.000 euro, a 3.000, a 4.000, e la gente dice wow, sta funzionando, e decide allora di darvi una mano. Sentite, io non ho idea se qualcosa vi è servito, io spero di aver condiviso con voi tutte queste informazioni nate sostanzialmente da esperienza, e se c'è qualche domanda, noi siamo qui, grazie Mara... Esatto, è finito anche il tempo, eh, è finitissimo, eh, grazie di cuore e eh, ci trovate online, ok? Eh, grazie mille.